Grazie Presidente. Stiamo parlando di 12 ettari di agro romano nella zona più densamente cementificata e abitata di Roma. Ci troviamo nel quinto municipio, in zona prenestina, tra quarto e quinto municipio, che è confinante. In quest'area subisce... Eh, diverse iniziative che vanno nell'intento di andare verso la speculazione edilizia. grazie eh, alla fermezza dei cittadini che si sono coesi per combattere contro queste diverse speculazioni, molte delle quali anche illegali, per cui sono state bloccate, grazie a denunce di cittadini, cioè, a un certo punto addirittura ehm, viene modificato al piano urbanistico regionale la mappatura e si apporta una modifica tale che sul PRG, nella mappatura di PRG, che allora erano solo cartacee, che si fa diventare parzialmente l'area dell'ex NIA addirittura edificabile. Grazie alla sensibilizzazione e alla mobilitazione che parte insomma, dagli anni 90 e va a costituire dei gruppi di cittadini solidi, che si uniscono intorno a questo tema per la salvaguardia di quest'area quest verde, di questo polmone verde, in una zona urbanistica che, ricordo, non rispetta nemmeno il minimo la metà degli standard urbanistici, cioè i 4 metri cubi, eh, meno, ci sono meno di 4 metri cubi di verde a persona, in quest'area quando dovrebbero essere 9 metri cubi di verde a persona. Ecco, eh, l'azione del Movimento 5 Stelle è in continuità con quella che è stata anche eh, l'azione politica degli anni pregressi in cui eravamo opposizione. Uno degli ultimi atti eh, speculatori fummo fu, fu, addirittura noi, l'attuale presidente del quinto Municipio e, e io stessa, a ah, eh, a notificarla ai cittadini perché tramite un accesso ai atti scoprimo che c'era l'intenzione dell'attuale proprietario terriero di costruire quattro grattacieli sull'area dell'ex NIA. Ecco, tramite questa denuncia che eh, fecimo, allora riuscimmo a stoppare anche quest'ennesima speculazione, grazie soprattutto al supporto dei cittadini. Comunque già da allora ci siamo mossi anche come opposizione finché si potesse valorizzare quest'area. Due anni fa abbiamo, seguito, insomma, abbiamo presentato degli atti sia a livello municipale e seguiti sia a livello eh, cittadino. Una mozione, è stata presentata una mozione che andava proprio nell'indirizzo di ehm, chiedere alla Regione di riconoscere eh, il monumento naturale del lago dell'exnia. Ricordiamo che questo lago ha un'esistenza che è solo ventennale, perché proprio in occasione di una di queste speculazioni in cui sotto Alemanno si volle costruire un centro commerciale, sbancando il terreno di oltre 10 metri, si andò ad incidere una falda acquifera e questa falda acquifera, che, non si riuscì, eh, che i costruttori non riuscirono più a controllare, creò eh, tramite questa fuoriuscita di acque il lago che conosciamo attualmente e quindi tutto il sistema naturalistico che poi si è stabilizzato in questi giorni ed è proprio il caso di dire che la natura... Riprende in questi casi i suoi spazi sull'uomo ed è per questo che noi siamo andati a chiedere proprio che fosse, diventasse un simbolo eh, di monumento naturale anche come metafora dell'ambiente e della sostenibilità che avanza quando l'uomo costruisce eccessivamente e va a cementificare gran parte del suolo. E proprio Grazie a questa iscrizione del demanio idrico in questi ultimi mesi, il 9 ottobre, la Regione eh, ha proceduto, come di nostra richiesta, a, ehm, ad avviare per questo percorso che dovrebbe finire nei prossimi mesi e che vedrà dare la gestione insomma, di quest'area a Roma Natura. Per cui il nostro percorso è attivo, la commissione cultura in realtà ha fatto un passo in avanti perché si è impegnata affinché ci fosse un riconoscimento di questo spazio anche per fini culturali, perché ricordiamo che comunque su quest'area insiste l'ex fabbrica dell'ex Nia, una delle fabbriche più grandi durante, eh, mai creata in tutta Roma ma in tutta Italia parliamo del, dei primi del novecento di cinquecento operai di cui la metà donne. Ehm, All'interno insisteva una mensa con servizi medici, servizi per l'infanzia, eh, veramente un piccolo borgo in cui si dava risposta alle esigenze degli operai e, e, e di tutti, con tutti i servizi annessi, cosa che era assolutamente innovativa allora e lo sarebbe anche oggi perché non sempre si riesce a dare risposte di questo tipo. Quindi, era molto interessante evidenziare questo esperimento ma anche perché non, non abbiamo grandi racconti a Roma di quella che è l'epoca industriale, la prima epoca industriale quindi eh, quello per cui si sta muovendo insomma, eh, la Commissione Cultura è proprio il riconoscimento eh, di vincoli anche a livello nazionale proprio eh, sulla fabbrica dell'ex Nia Viscosa. Proprio perché questa possa essere valorizzata. Ricordiamo che eh, la cittadinanza si è mobilitata per salvaguardare eh, la documentazione, la storia eh, di questo sito e eh, proprio con la volontà di andare a valorizzare anche questa documentazione, insomma in coordinamento con la cittadinanza ci siamo mobilitati affinché si crei anche un polo museale culturale e che possa insomma, andare nell'indirizzo più ampio non solo di valorizzare ehm, lo spazio a livello ambientale ma anche a livello culturale. Eh, credo che che di questa commissione va in questo senso coordinatamente con la commissione ambiente per cui già stiamo lavorando su questo tema con il municipio strettamente e anche in dialogo con la regione eh, la invito credevo... a concludere consigliere sì sì, sì stavo concludendo eh, in collaborazione con loro insomma ci auguriamo di poter raggiungere l'obiettivo e anche con il governo nazionale nel più breve tempo possibile eh, grazie presidente per questo voteremo un'astensione ma per dire che noi Già ci stiamo lavorando, per cui non andremo a votare contro perché è già in linea con il nostro operato. Grazie.